marzo del 2020 quando ai nostri bambini abbiamo dovuto spiegare che la scuola non sarebbe più ricominciata. Loro l'hanno presa bene, loro, loro sono bambini, loro prendono tutto bene. Ieri 4 marzo 2021, esattamente un anno dopo, abbiamo dovuto spiegare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi che il giorno dopo non sarebbero tornati a scuola. Un anno dopo, un anno dopo. Perché la categoria sacrificabile è sempre solo quella dei ragazzi e dei bambini? I bambini sono il nostro futuro, hanno diritto di studiare, hanno tutti i diritti di socializzare con altri bambini. Stiamo crescendo una generazione di ragazzi e bambini che non sanno cosa sia stare con gli altri. Ho fatto qualche domanda ai miei figli e ai miei nipoti. Quello che vedrete sono i loro pensieri, le loro emozioni. Quando è scoppiata la pandemia ero in terza media e non ho potuto salutare i miei compagni siccome hanno chiuso tutte le scuole. Quando sono passata in prima superiore è stato difficile, siccome non conoscevo nessuno, quindi è stato molto difficile fare conoscenza. Subito dopo che abbiamo cominciato scuola hanno chiuso di nuovo. In video lezione era ancora più difficile avere rapporti con persone e ovviamente conoscere i compagni e i professori. Mattizzelle, la, la mascherina, poi non poteva abbassare i miei amici. Stare sempre con la mascherina. All'intervallo non abbracciarsi, non prestare le cose agli altri. Era un metro di distanza. Quando andavamo a scuola dovevamo portare costantemente la mascherina, non potevamo alzarci dai banchi ed erano distanziati di un metro. Iginizzare sempre le mani prima di entrare in classe, quando usciamo e rientriamo, dovevamo sempre misurare la febbre prima di andare a scuola, tenere le distanze, non potevamo stare in banco con le altre persone, che era la regola più brutta, e tenere sempre la mascherina che dopo è un po' pesante. E magari anche quando faceva freddo dovevamo aprire tutte le finestre. È l'unico modo per fermare il Covid? Sì, però dipende perché chiudere le scuole e lasciare la maggior parte dei ristoranti, bar aperti, per me non è una cosa giusta. È come chiudere scuole e ci priviano della nostra vita perché praticamente la scuola è la nostra vita, però lasciare aperto tutto il resto non è una cosa giusta. No, no. Non posso dire se sia giusto o sbagliato che abbiano chiuso le scuole perché non sono nessuno. Posso dire la mia opinione, cioè sono stanca e non ce la faccio più di questa situazione. Voglio tornare in classe, tra i banchi, con i miei compagni di classe, con i miei professori, tornare alla normalità. Per me non è giusto che i bambini dovrebbero studiare, imparare e imparare anche a fare amicizia con altri bambini. Mi mancherà andare a scuola. Non c'è un amico. Mi mancherà giocare con gli amici, stare insieme agli amici, studiare con le maestre. Mi mancherà andare a scuola. Non ero amica di tutti, sì, però comunque sì. ci sono delle amiche speciali che magari non posso sì, più vai. vedere. Ci vediamo per telefono, però comunque non è la stessa cosa che vederci in classe per parlare tutto. Sì, giocare con i miei amici, andare fuori quando alcuni dei miei amici danno il domenio a stare in cima da Riapriamo le scuole! Non ce la faccio più Per favore riaprite le scuole apriamo le scuole Riapriamo le scuole Riapriamo le scuole Riapriamo le scuole